a tutti da e bentornati allora oggi sono qui vi presento un punto un punto fantasia allora io sto realizzando un progetto e sto utilizzando questo questo punto è un punto molto semplice facile e veloce è un multiplo di due e quindi per eh, lavorare a questo punto basta eh, fare una catenella di un numero pari ecco è un punto molto Oh, bello è in rilievo eh, non è reversibile ecco questo è il rovescio del lavoro è un punto anche abbastanza stretto quindi non è eh, non è traforato quindi io lo trovo eh, adatto per fare dei maglioncini dei vestitini delle copertine dei cuscini anche scaldacollo sharp delle giacche insomma possiamo fare qualsiasi cosa con questo punto io sinceramente vedo anche bene per fare un maglione da uomo ecco io lo trovo anche bello per uomo fare un maglioncino con la scollatura v viene molto bene allora, dato che io in questi giorni ho pubblicato la foto del mio progetto ho pubblicato l'anteprima ecco perché il mio progetto ancora non è finito e quindi mi avete chiesto se, eh, se potevo spiegare il punto quindi ho deciso di fare un mini tutorial per spiegare il punto ok spero che vi piaccia fatemelo sapere e ci vediamo al prossimo tutorial quando pubblicherò il mio nuovo progetto allora per il mio punto fantasia ho fatto una catenella di un numero pari in questo caso dato che è un campione ho avviato 22 catenelle quindi inizio la mia lavorazione con una maglia alta e finisco con una maglia alta però ehm, iniziamo le catenelle quindi ripeto dobbiamo fare un numero di catenelle un numero pari e come primo giro dobbiamo fare un giro tutta maglia alta. Quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta. 1, 2, 3. Partendo dall'uncinetto vado a contare 1, 2, 3. Nella quarta catenella lavoro una maglia alta. maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta vado avanti così fino ad arrivare alla fine arrivata alla fine del mio giro quindi ho lavorato 22 maglie alte adesso faccio una catenella e giro il mio lavoro rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa una maglia bassa nella maglia seguente adesso faccio un giro tutto a maglia bassa allora finito il giro a maglia bassa lavoro nell'ultima maglia la mia ultima maglia bassa quindi qui dove abbiamo l'ultima maglia alta adesso faccio 3 catenelle 2 3 e giro il mio lavoro filo sull'uncinetto adesso vado quindi qui abbiamo la maglia alta vado nella maglia alta seguente quindi non lavoro qui dove abbiamo le maglie basse ma lavoro nella maglia alta sottostante quindi vado sotto la maglia in questa maniera prendo il filo e lavoro due maglie allungate quindi faccio 1 rientro 2 prendo il filo sull'uncinetto chiudo le mie maglie e lascio due punti così riprendo il filo e chiudo adesso qui ho lavorato le maglie alte le maglie allungate vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta maglia seguente lavoro le due maglie allungate quindi 1 2 chiudo le mie maglie due punti sull'uncinetto adesso riprendo il filo e chiudo allora ho lavorato le maglie allungate vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta maglia seguente vado proprio qui sotto la maglia alta così prendo il filo e faccio due maglie allungate 1 2 e chiudo maglia seguente maglia alta quindi qui ho lavorato la maglia alta maglia seguente 2 maglie allungate 12 e chiudo maglia seguente maglia alta quindi dobbiamo alternare i punti ok quindi adesso arrivo alla fine del giro quindi qui ho lavorato la maglia alta vado nella maglia seguente lavoro 2 maglie allungate 12 maglia seguente maglia alta qui ho lavorato la maglia alta vado nella maglia seguente e lavoro 2 maglie allungate maglia seguente maglia alta qui ho lavorato la maglia alta maglia seguente 2 maglie allungate 1 2 e chiudo Il punto è molto semplice, facile e diciamo è anche molto veloce perché dobbiamo ripetere sempre questo, questo giro. Però poi dobbiamo alternare i punti che poi nel prossimo, quando dobbiamo iniziare di nuovo il punto, poi vi faccio vedere. Perché adesso eh, finiamo questo giro e nel giro di ritorno dobbiamo lavorare un giro tutto a maglia bassa. 12, nell'ultima qui nell'ultima maglia. Nella maglia alta lavoriamo una maglia alta. Allora, se riesco ad entrare, vabbè, entro così. Ok, e abbiamo fatto il primo giro del punto. Anzi, sarebbe il secondo perché abbiamo fatto un giro tutta maglia alta. E questo è il secondo giro ora facciamo una catenella e giro il mio lavoro rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa e lavoro tutte le maglie a maglia bassa non salto neanche una maglia così Ecco, ho lavorato eh, il mio giro tutta maglia bassa ora faccio 1 2 3 catenelle le 3 catenelle sono la prima maglia alta allora io inizio e finisco il mio giro sempre con una maglia alta per fare un bordino allora ora qui noi abbiamo le due maglie allungate quindi dove abbiamo le due maglie allungate lavoriamo una maglia alta vado nella maglia seguente e mi trovo una maglia alta e quindi nella maglia alta lavoro le due maglie allungate 1 2 chiudo le mie maglie lascio due punti e adesso chiudo e ripeto qui abbiamo le due maglie allungate quindi vado sopra qui dove abbiamo le due maglie allungate e lavoro una maglia alta e nella maglia seguente che abbiamo una maglia alta lavoro due maglie allungate 1 2 qui abbiamo le due maglie allungate e lavoro una maglia alta quindi qui ho alternato i punti quindi dove abbiamo le, le due maglie alte le due maglie allungate ho lavorato una maglia alta dove abbiamo la maglia alta ho lavorato due maglie allungate Quindi qui ho lavorato la maglia alta, adesso vado nella maglia alta e lavoro due maglie allungate. 1, 2, maglia seguente, qui facciamo una maglia alta. Ecco, questo è il punto del mio progetto, del mio prossimo progetto. Quindi vi ho fatto vedere in anteprima il punto che vado... A lavorare per il mio progetto però questo punto diciamo oltre che realizzare un capo di abbigliamento possiamo utilizzare questo punto per fare delle copertine eh, anche dei cuscini sono bellissimi dei cuscini delle sciarpe del scaldacollo possiamo fare anche qualcosa per i bambini per i, i bimbi per i neonati eh, con, una giacchetta per un neonato insomma possiamo fare possiamo utilizzare questo punto eh, possiamo fare tantissime belle cose io lo vedo anche bene eh, per un maglioncino da uomo poi nel mio progetto vi faccio vedere come lavorare questo punto eh, facendo la lavorazione top down quindi vi faccio vedere anche come, eh, come lavorare questo punto con gli aumenti per fare gli angoli infatti io ho già iniziato il mio progetto e ho già condiviso diciamo in anteprima la foto eh, del lavoro che sto facendo vi è piaciuto tanto il punto me l'avete chiesto e quindi adesso eh, insomma vi sto facendo il video per farvi vedere come si fa il punto la vostra scelta se volete fare allora qui ho fatto le due maglie allungate qui ho lavorato la maglia alta allora scusate che io mi sono messa a parlare forse ho sbagliato maglia alta maglia allungate maglia alta maglia allungate maglia alta e finisco ancora con una maglia alta così ok ora faccio una catenella giro il mio lavoro Rientro nella stessa maglia e lavoro un giro tutto a maglia bassa. Così lavoro tutta la maglia maglia bassa. Finito il giro e poi ricomincio. Ecco finito il giro a maglia bassa adesso faccio 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio a lavorare il mio punto quindi qui mi trovo la maglia alta dove ho fatto le 3 catenelle quindi maglia alta maglia alta qui maglia alta seguente lavoro 2 maglie allungate 1 2 maglia seguente quindi abbiamo le due maglie alte allungate e lavoro una maglia alta maglia seguente abbiamo una maglia una maglia alta e lavoro 2 maglie eh, due maglie allungate qui 1 2 maglia seguente maglia alta qui dove abbiamo le maglie allungate maglia seguente due maglie allungate maglia seguente qui abbiamo le maglie allungate quindi lavoro una maglia alta nella maglia seguente che è una maglia alta lavoro due maglie allungate così molto semplice però come potete vedere ha un bel effetto vi faccio vedere il progetto e faccio dare una sbirciatina al progetto che sto facendo Ecco. Ora vediamo se riesco a farvi vedere, se riesco ad allontanare un pochino. Credo proprio di no. Eh. Ecco. ecco, questo è il mio progetto. Io lo sto lavorando, ho fatto anche una scollatura V che poi nel tutorial vi faccio vedere come ho fatto la scollatura qui, abbiamo anche i aumenti ok sono arrivata alla manica ora io non, non vi so dire quanto quanto filato ho, eh, ho utilizzato cioè adesso ancora devo finire il mio il mio progetto poi alla fine vi dirò quanto filato ho utilizzato ok vedete da veramente un bel effetto mi piace tantissimo il filato che sto utilizzando, è questo della Lise a Abiglietti. Quindi un gomitolo, questo è quello che mi è rimasto che ho fatto la manica. Quindi un gomitolo 100 grammi e 410 metri. Va lavorato con l'uncinetto dell'1: cioè dall'uncinetto dall'1 al 4. Allora io ho lavorato la mia manica con l'uncinetto da 3 e mezzo, poi tutta la mia maglia con l'uncinetto del numero 4 ok bene questo è il punto quindi se lo volete se lo volete realizzare anche voi anche per le meno esperte diciamo per chi ha iniziato da poco a lavorare l'uncinetto potete diciamo esercitare un pochino a fare questo punto multiplo di 2 quindi fate una catenella eh, di un numero pare io in questo caso per il mio eh, per il mio campione ho avviato oh, 22 22 maglie ok spero che eh, insomma questo piccolo mini tutorial eh, è stato di vostro gradimento e soprattutto che il punto vi è piaciuto se è così fatemelo sapere e cercherò di fare altri punti io amo tantissimi punti in rilievo, quindi eh, cercherò di fare qualcosa, eh, diciamo, di trovare degli schemi con dei punti in rilievo che io adoro. Bene, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial, ok? Ciao a tutti, un bacione.